10 dicembre giocheremo insieme. E Dove? tutte le informazioni a Ravenna. A ah, Ravenna. A Ravenna è un posto fantastico, ci sarà spazio per stare insieme, per, per mangiare insieme. insieme, per prendercela con semplicità, con gioco, con leggerezza e quindi le aspettiamo, tutte le informazioni le potete trovare qua. <ride> qua, qua, qua.